Assessore Mimmo Carretta al Salone Internazionale del Libro di Torino allora, le impressioni in questo secondo giorno? Ma Sono sempre le impressioni di sempre, io sono cresciuto col salone così come tanti miei coetanei, ogni giorno, ogni anno un ricordo e boh, non lo so, poi c'è sempre questa roba di stupirsi ogni volta che si entra in questo grosso circo ed è come stare a casa, le impressioni ottime, eh, Nicola Lagioia ha fatto un lavoro straordinario, ha preso in eredità una situazione sicuramente complicata, però adesso lascia un patrimonio a chi dovrà sostituirlo nella guida artistica, un patrimonio che è sotto gli occhi di tutti. Sarà una, insomma, un, una bella macchina da portare avanti. Ah, è una macchina e il momento è come la festa del paese e per Torino il salone è la festa del paese perché non c'è solo il salone, c'è l'off, ci sono eventi, c'è una città intera che in quei giorni, nonostante la pioggia decide di mettersi il vestito buono e andare giù in strada Qual è il suo rapporto con i libri? Ah, il mio è un rapporto famelico, io compro, leggo tantissimo eh, da sempre e quindi poi insomma è come essere al parco giochi per me.